Ragazzi non potete capire mm, Mamma mia Prendiamo tre patate e andiamo a sbucciarle Diana ho notato che usi il coltello per sbucciare le patate, come vai? Eh sì, io sono vecchio stampo, mi trovo meglio con il coltello E voi invece ragazzi vi trovate meglio col coltello o col pelapatate? Scrivetecelo qui sotto Una volta sbucciate le taglio a spicchi e le metto in una pentola con acqua e adesso ci spostiamo ai fornelli perché dobbiamo far bollire queste patate. Perfetto, ci siamo! Le patate sono cotte e quindi adesso andiamo a scolarle. Ora prendo 200 g di carote e le taglio a cubetti molto piccoli. Ora facciamo la stessa cosa anche con una zucchina. Ora prendo anche della cipolla e la taglio finemente. Non ci serve una cipolla intera, soltanto un quarto, è sufficiente. Poi prendiamo una padella capiente, all'interno ci mettiamo un po' d'olio d'oliva e tutte le nostre belle verdurine. E ora ci spostiamo ai fornelli. E quindi cuociamo le nostre verdure fino a quando saranno ben morbide. E anche le nostre verdurine sono pronte. Mamma mia che profumo ragazzi! Sì. Adesso le mettiamo da parte. Ora riprendiamo le nostre patate e le mettiamo nella ciotola. Ora schiaccio le patate grossolanamente con la forchetta. Non dobbiamo ottenere una purea super super fine. Insieme alle patate vado a mettere le verdure che abbiamo cotto prima. Aggiungo anche un uovo, del pepe del sale mettiamo due pizzichi di sale anche tre dai due e mezzo, due mezzo eh? <ride> e dell'origano mescolo bene il tutto qui invece ho del pan grattato di riso che adesso dobbiamo aggiungere in questo composto per renderlo un po più lavorabile siccome adesso è un po' troppo morbido quindi aggiungo pochi cucchiai alla volta cominciamo con due cucchiai e poi ci regoliamo man mano che mescoliamo. Ecco qui, il nostro composto è pronto. Ho aggiunto 6 cucchiai colmi di pangrattato di riso, quindi mi raccomando controllate anche voi la consistenza e man mano che mescolate regolatevi in base a ciò che mm, vedete. Ora prelevo un po' di composto con un cucchiaio e vado a creare prima delle polpette, in questo modo. Poi schiaccio leggermente e le appoggio tutte su un piatto. Quante belle cose ragazzi, adesso la parte bella, andremo a cuocerle, ma prima un altro passaggio dobbiamo fare, prendiamo ogni crocchetta e la passiamo nel pangrattato, ripetiamo noi usiamo quello di riso che è senza glutine ovviamente, esatto, bravissimo, le rimettiamo un attimo sul piatto, e ragazzi guardate un po', andremo a cuocerle nella friggitrice ad aria, quindi, pre a 200 gradi, ma prima di cuocerle vado a mettere dell'olio sulla superficie con un pennello, così poi diventeranno ben croccanti e anche dorate. La friggitrice è calda, quindi apriamo il cestello e andiamo a inserire all'interno le nostre crocchette. Wow, non vedo l'ora. A chi lo dici? Chiudiamo. Quindi, le cuociamo a 200 gradi per circa 15 minuti. Ragazzi, prima di andare a vedere come sono venute, lasciate un mi piace a questo video e condividetelo. Per noi è importantissimo e ci permette di continuare a condividere tutte queste bontà con tutti voi. Ah, e seguiteci anche su Instagram, mi raccomando, ci chiamiamo Diana e Alessio. Ragazzi, ha fatto bip, quindi... <ride> quindi apriamo. Vediamo un po'. Mamma mia, no Diana queste sono spettacolari, mamma mia, no vabbè, prova a aprirne una Diana. Incredibile mi sto bruciando, ragazzi ho una un'acquolina, queste rigorosamente con la maionese fatta in casa. Guardate ragazzi. che spettacolo, è qualcosa di incredibile, troppo buone, wow!